Grazie Presidente, toglierò pochissimo spazio alla discussione generale. Eh, si tratta di un provvedimento importante che, eh, col quale la Giunta di fatto apre eh, una opportunità eh, che è quella appunto di, di prevedere la soppressione dei diritti di segreteria per il rilascio delle certificazioni anagrafiche. E questo è importante anche per gli effetti. Se noi immaginiamo eh, una pubblica amministrazione dove lo sportello non dovrà soltanto essere più, soprattutto in questa fase, diciamo uno sportello fisico, ma il servizio quando è digitalizzato di fatto consente la realizzazione di procedure automatiche per le quali si può avere anche un risparmio dal punto di vista eh, di personale dal punto di vista organizzativo, pensiamo soltanto anche al punto di vista di acquisti che devono essere fatti per eh, i servizi comuni e per quanto riguarda anche la semplice insomma, eh, carta. Quindi è evidente che l'implementazione eh, della digitalizzazione dei servizi eh, non può che portare un beneficio soprattutto all'interno di quei eh, servizi di de, de, anagrafici all'interno dei quali come tanti cittadini hanno potuto vedere nel corso di questi mesi c'è ma non solo a Roma ma in tutta Italia anche eh, a causa insomma, probabilmente del sistema che è previsto per le carte d'identità e con questo strumento eh, eh, consentendo il rilascio eh, dei certificati a titolo assolutamente gratuito se vengono appunto richiesti online potremmo dare l'opportunità quindi alla cittadinanza di non perdere eh, più tempo non solo nel presentarsi al municipio ma anche attendendo eh, le varie file che eh, possono eventualmente eh, trovare per, eh, per quella motivazione e quindi da caso, da qualunque anche, eh, altro punto, insomma, hanno l'opportunità di accedere ai servizi potranno a quel punto ottenere una copia del, eh, dei certificati che eh, vengono richiesti. Da questo punto di vista, Presidente, ritengo che il provvedimento sia assolutamente compatibile con quello che è, eh, le linee programmatiche eh, che il Movimento 5 Stelle ha presentato eh, e ha approvato, diciamo, eh, in assemblea eh, capitolina, ovviamente eh, sgomberiamo immediatamente il campo da qualunque dubbio, eh, l'attuale eh, modalità di pagamento diciamo, eh, per, la, per i certificati che non sono previsti da queste, da queste categorie ovviamente continuerà ad essere eh, a pagamento ma per quelli eh, sono diciamo, non a pagamento i certificati che potranno essere richiesti in carta semplice e i certificati in eh, carta legale quindi da questo punto di vista insomma, eh, noi siamo assolutamente eh, favorevoli a, a questo provvedimento e, e credo che eh, l'opportunità di eh, prevedere sempre una più ampia digitalizzazione dei servizi consentirà all'amministrazione di avere anche l'opportunità di ricollocare quel personale che oggi ha lo sportello magari per rilasciare quel certificato potrà essere ricollocato e magari destinato eh, all'implementazione e maggior rilascio anche delle eh, carte d'identità quindi questo lo lascio qui eh, a verbale diciamo come visto che comunque il punto 5 della delibera prevede di dare incarico all'assessora a Roma semplice di formalizzare apposita direttiva per fare in modo che ci sia uniformità dell'applicazione del presente provvedimento, ecco, eh, tra gli elementi eh, certamente quello che possiamo lasciare e dare come indirizzo è proprio questo, cioè eh, all'assessora e alla giunta di verificare, quindi nel momento in cui entrerà in vigore... Questa, questo provvedimento, quali saranno quindi il numero dei certificati online in più rispetto all'attuale che già comunque sono elevati, eh, che vengono richiesti eh, attraverso il portale istituzionale di Roma Capitale, i benefici che questo potrà avere diciamo, sugli sportelli e quindi eh, il personale risparmiato grazie a questo risparmiato, diciamo, nel senso del personale che eh, non dovrà più eh, tutto il personale a erogare questo tipo di servizio perché il cittadino lo farà direttamente da casa, quella, quel guadagno insomma, in più che l'amministrazione ha in termini di risorse umane e economiche e poi quindi destinarlo a una eh, maggiore diciamo, eh, velocità e quindi per rilascio insomma, delle, delle carte d'identità.